buonasera a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è rossella pani oggi faremo la lettura angelica valida per una settimana a partire dal 22 al 29 maggio 2022 utilizzeremo tre mazzi di carte abbiamo le carte dell'arcangelo michele abbiamo le carte della guarigione con le fatte stampate da my life in italia e abbiamo le carte degli unicorni va bene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 eh, assistenza in questa lettura angelica grazie caro dio grazie arcangelo michele grazie al maestro gesù grazie maria regina celeste grazie a tutti gli angeli e a tutti gli esseri di luce di amore puro che stanno partecipando in questa lettura angelica ora vi chiedo con amore di mettere la mano sul cuore di chiedere a dio e all'arcangelo michele di guidarvi su quale gruppo scegliere gruppo a gruppo b o gruppo c in quanto si tratta di fare tre eh, letture angeliche diverse eh, naturalmente potreste risuonare anche con se scegliete il gruppo a, il gruppo a e risuonate col gruppo c vuol dire che per voi è giusto così quindi non sorprendetevi va bene ok iniziamo col gruppo a scegliamo la prima carta eh, fare ah, fai attenzione ai tuoi sogni Vediamo per il gruppo B, la carta dell'Arcangelo Michele, vedete sta uscendo questa carta, Amore Eterno, ok, andiamo a vedere il gruppo C, Esplora le tue possibilità. Vediamo ora le carte delle fate, quali sono i messaggi che gli angeli e le fate ci vogliono dare, per questa settimana, ok, un posto nuovo per il gruppo A, questo è molto interessante. Gruppo B, il bambino interiore, molto interessante, amore eterno, bambino interiore, c'è un lavoro spirituale da fare. Supera i problemi per il gruppo C. Ora vediamo le carte degli unicorni. ecco è uscita la carta da sola è uscita due carte in realtà sono cadute per il gruppo A la carta del ricevere e la carta della magia ecco molto interessante il gruppo A ha una lettura molto interessante vediamo il gruppo D ecco anche qua stanno uscendo eccola qui è saltata innocenza per il gruppo B Bambino interiore, amore eterno innocente, molto interessante. Vediamo, gruppo C, questione di vite precedenti allora iniziamo la nostra lettura angelica col gruppo a eh, assolutamente l'arcangelo michele sta dicendo di ascoltare la tua intuitività perché alle volte i sogni ti stanno portando dei messaggi dei codici dei come dire, dei simboli che ti vogliono che ti stanno parlando ti stanno dando un messaggio specifico Sei tu che non hai il coraggio di ehm, di accettare ciò che l'arcangelo michele ciò che gli angeli hanno da dirti bisogna che fai attenzione ok a partire da stanotte eh, appena ti svegli la mattina appena ricordi ricordi sogni ecco un esercizio che potresti fare è anche quello di prendere un quaderno e annotare tutto quello che hai sognato perché quello che hai sognato potrebbe poi risultarti utile eh, durante l'arco della giornata o nei giorni successivi l'arcangelo michele parla tantissimo attraverso i sogni ok per il gruppo a c'è un posto nuovo potrebbe voler dire una nuova casa una nuova città un viaggio un posto nuovo da visitare magari sei chiamata in una determinata città o in un luogo di potere o in un, in un luogo sacro oppure devi andare a trovare qualcuno che si trova in un altro paese in un'altra città rispetto alla tua ecco eh, il messaggio è quello di cambiare aria hai bisogno di farlo c'è un motivo specifico nuovi incontri nuove opportunità nuova energia alle porte quindi assolutamente apriti a ricevere miracoli infiniti alle porte la magia della sincronicità divina sta arrivando davanti a te quindi ci sono veramente lune nuove per voi quindi abbiate fiducia nell'arcangelo michele e negli angeli perché se voi farete questo passo vi Andare eh, in un posto nuovo di avere il coraggio di prendere la macchina e fare 50 chilometri per andare in un parco in una riserva naturale piuttosto che in un luogo sacro, piuttosto che andare a trovare quella persona, piuttosto che andare a fare quel colloquio di lavoro, piuttosto che cambiare città, perché questa è la via, questa è la strada che, do che devi intraprendere. Ok, bene passiamo al gruppo b il gruppo b eh, è un, un lavoro di guarigione quello che l'arcangelo michele ti sta invitando a fare ossia inizia a lavorare sul perdono inizia a lavorare sulla guarigione del tuo cuore il tuo cuore è innocente se un'anima molto sensibile se un'anima pura la rabbia non ti serve lasciala andare è venuto il momento di lasciare andare il passato di staccarti dal passato è venuto il momento di riconnetterti con la col tuo bambino interiore il bambino interiore lo incontri quando riesci a lasciare andare quando riesci a Perdonare perché il perdono ti riconnette con la tua anima, ti riconnette con la tua parte giocosa, con la tua parte bambina, con la tua parte creativa. Quindi, se sei bloccato, se sei bloccata in questo momento, il perdono è la via da seguire. Amore eterno, in quanto c'è l'anima che ti sta chiamando. Questa carta ha anche un, un altro significato: la persona eh, che mh, per cui hai posto questa domanda è una persona. Persona, eh, dove c'è un cioè, tra voi tra di voi c'è un grande amore dell'anima, un grande sentimento puro di amore, un grande affetto, un grande legame anche. Eh, dovuto a vite precedenti i problemi che voi adesso state affrontando non sono di tipo karmico, sono di tipo che dovete perdonare e lasciare andare il risentimento abbiate il coraggio di perdonarvi abbiate il coraggio di guardare il vostro il bambino interiore che alle volte fa i dispetti questo perché il bambino interiore deve guarire come attraverso il processo del perdono quindi perdono perdono e perdono per il gruppo b mi raccomando se non sapete come fare a perdonare o dei video a disposizione gratuita dove spiego come imparare a perdonare e ho messo nel mio sito internet connessioneangeliche.com la preghiera del perdono con la lista persone una persona alla volta vi consiglio quella eh, con eh, da fare una persona alla volta e poi c'è anche il processo del perdono canalizzato in un seminario dove l'arcangelo Michele spiega l'importanza del perdono quindi eh, dovete metabolizzare queste informazioni perché vi servirà per guarire il vostro cuore per riconnettervi all'amore del vostro bambino interiore ma anche del vostro partner di vita anche per incontrare eventualmente la persona giusta se ci sono dei blocchi non riuscite a incontrare la persona giusta alla base c'è il perdono attraverso il perdono voi riuscirete ad aprire il vostro cuore e eventualmente connettervi con nuove frequenze con nuove anime con nuove eh, connessioni di luce ok bene gruppo c Abbiamo eh, la carta di, eh, per esplorare le tue possibilità, esplora le tue possibilità in quanto eh, praticamente hai bisogno di eh, valutare le opportunità, non buttarti sulla prima cosa che arriva se non ne sei sicuro, va bene? A meno che il tuo sentire, se il tuo sentire ti sta spingendo in una direzione, seguila, ma se sei indeciso, valuta, non c'è fretta, non c'è bisogno di farti prendere dall'ansia. Prega, medita, trova il tuo spazio sacro e ascolta cosa dice il tuo sacro eh, cuore. È venuto il momento di superare i problemi perché continuare a lamentarti non serve a niente. Questa è la carta del superamento dei problemi. Tu hai il, la forza, il coraggio, la determinazione e le capacità per affrontare questa situazione. Quindi chiedi aiuto a Dio, all'Arcangelo Michele, agli angeli. Laddove tu da solo, da sola non hai il coraggio di affrontare la situazione, perché questa situazione è già risolta. Nel piano dell'invisibile eh, ci vuole più preghiera, ci vuole più protezione. Ecco, Michele sta parlando di protezione. Vi dovete un pochino più proteggere, hai un po' di eh, nella tua testa, hai dei pensieri negativi, hai una cappa. Eh, ecco, intanto è vero che viene il mal di testa. Il mal di testa può essere eh, trasmutato attraverso il processo di liberazione, attraverso la preghiera e protezione della casa e degli ambienti e attraverso la preghiera di protezione psichica giornaliera che trovate sempre su youtube e anche nel mio sito internet connessione angelica della, con l'arcangelo Michele scusate, connessioni angeliche nelle risorse gratuite. Eh, ci sono delle connessioni sbagliate, dice l'Arcangelo Michele, ci sono dei legami eh, karmici che devi risolvere. Queste questioni karmiche devono essere risolte in questa vita affinché non si debbano ripetere in vite future. Quindi queste relazioni di tipo karmico, eh, non parlo solo dei familiari, parlo di relazioni karmiche affettive, ma anche di relazioni eh, eh, con con partner di lavoro con colleghi di lavoro ecco possono essere risolte possono essere guarite anche queste come attraverso il processo del perdono va bene eh, se un'anima molto antica e hai una grande saggezza e sai benissimo che vanno risolte queste questioni adesso affinché non possano ripetersi nel futuro ecco perché il processo di liberazione eh, ecco perché il processo del perdono proprio per risolvere energeticamente la questione non ti devi preoccupare, dice l'Arcangelo Michele, tutto ciò che non serve al tuo massimo bene se tu lavorerai con me, se tu mi darai il permesso, ti lascerà andare spontaneamente. Però esplora le possibilità perché in alcuni casi eh, potresti essere portato portata a cambiare aria, a cambiare vita a tagliare le corde fisicamente anche in questa relazione o eventualmente a cambiare città, a cambiare lavoro. Un cambiamento è alle porte. Non farti prendere dall'ansia prendi la decisione con calma prega prima fai tutto il lavoro energetico e quando hai le risposte agisci e non fermarti ok bene per questa settimana abbiamo concluso la nostra lettura angelica volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta con l'arcangelo Michele mi occupo anche di facilitare la guarigione con le nuove frequenze di luce di persona se siete a Valghero o in Sardegna o a distanza se vi trovate in Italia o nel mondo queste frequenze sono potenti non conoscono né il tempo né lo spazio e agiscono molto velocemente per aiutarvi a riportarvi a uno stato di equilibrio in tutti i livelli laddove è più giusto per voi e per il vostro massimo bene mi occupo anche di facilitare logos healing una modalità di guarigione molto potente che si avvale del potere della parola ragazzi in qualsiasi parte d'Italia voi vi, trova, vi, vi trovate io eh, posso interagire con voi esiste il telefono esiste uh, whatsapp possiamo lavorare benissimo eh, i clienti stanno avendo dei risultati straordinari con logo ceiling per sciogliere i blocchi i sistemi di credenze le paure tutto ciò che vi sta impedendo di essere nel vostro pieno potere tutto ciò che vi butta giù tutto ciò che vi fa paura tutto ciò che vi fa creare dolore e sofferenza anche traumi passati legati all'infanzia possono essere risolti con logo ceiling anche molto velocemente ma perché portarseli dietro perché portare i pesi sulle spalle, è venuto il momento di guarire, di, alline, di riallinearci con la nostra anima, è anche vero che per sentire la voce di Dio, la voce interiore della nostra anima, è importante eliminare i pesi, eliminando i pesi noi siamo canali puliti e possiamo connetterci con la nostra anima, col nostro bambino interiore e con i nostri angeli e con l'arcangelo eh, Michele. Volevo ricordarvi anime Infinite che c'è anche il corso online, lezioni scaricabili online per imparare a connetterci con gli angeli presto riprenderemo i seminari dal vivo settembre ottobre nel frattempo oh, mh, partirà la nuova classe il 26 maggio ok giovedì 26 maggio ci sono ancora tre posti anime infinite per il percorso di due mesi di coaching per imparare a connettervi con le nuove frequenze di luce dell'arcangelo michele imparerete tutto dalle elementari fino al master non avrete bisogno di fare primo secondo terzo quarto a quinto livello tutto in due mesi riuscirete veramente ad apprendere tutte le informazioni che vi servono e sarà mol ci sarà molta molta Pratica, si lavorerà tantissimo con le frequenze, lavoreremo con logo sealing. e chi parteciperà riceverà un extra bonus. Che sono le tre sessioni di guarigione a distanza che io stessa faciliterò su di voi, ok? Quindi, se sei interessato, se sei interessata, non esitare a contattarmi eh, e così ti spiegherò: ti darò maggiori dettagli. Naturalmente ti invito a guardare il video, no, il video te lo manderò io. Il video training va bene, ok. Un salutone. Ci sentiamo presto. La settimana prossima. Un bacione a tutti. Ciao, ciao.